Covid-19. Sette lettere, mille paure. E chi si aspettava che a non non potevamo venire sotto i piedi tuoi, mamma. Era piccerillo tutto quanto noi, ci siamo vestiti bianchi e non siamo mancati mai una volta all'anno per venire a te. Era un giorno normale quando all'improvviso sentimmo per televisione un virus fatente stava distruggendo tutta la gente e ci è riuscita un male vingiudice stavolta oltre 20.000 morti strade deserte vuote paura sta vicino a gente paura ci abbracciare e sai, sa ho paura ho paura di morire tu che hai fermato ogni male a questo mondo e oggi degli affestatore, Fangele sta grazia Filma questo male, questo male non te ne pietà. Vicchiari è leggiune e creatura, non scanza nessuno. Facci capire pure a chi non crede, che è venuto un momento di fermare, storia e questa guerra, a ma essere tutti uniti, perché lo stanno tutti unite, ma forse cacerai tu potremmo vengere questa battaglia guarisce a tutto quanto faccio tornare a vivere e soprattutto una volta fermato questo brutto sonno, faccio venire sotto tuoi e dacci la forza per alluccare. grazie mamma